Pace del Signore a tutti, fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare velocemente, dire qualcosina su Maria, la madre di Gesù Uomo, la madre di Gesù Uomo. Chi è Maria? Beh Maria era una discendente di, di Davide, insieme a Giuseppe anche lui discendente di Davide. Eh, Maria fu scelta per la grazia di Dio, perché ricordiamoci che quando c'è la parola grazia vuol dire per un qualcosa di immeritato, di un qualcosa che oh, non abbiamo fatto nulla noi per uh, poter arrivare, avere accesso a quella grazia che Dio rilascia su di noi. Maria, per la grazia di Dio, fu scelta tra le tante donne di questa terra, fu scelta per uh, far nascere il figliuolo di Dio. Ricordiamoci che uh, il figliuolo di Dio doveva nascere, uh, Dio doveva diventare carne. Scusate l'interruzione. Quindi stavamo dicendo Maria fu scelta dalla grazia di Dio per far nascere il figlio di Dio, perché il figliuolo di Dio, la parola doveva diventare carne, dirà in Giovanni. Doveva diventare carne per diventare simile a tutti i suoi fratelli simile a noi, simile a tutti noi, uh, che poi per la grazia di Dio siamo diventati fratelli in quanto figlioli di Dio, quindi doveva diventare simile a noi, doveva andare in croce e doveva morire per i nostri peccati. Quindi doveva diventare uomo, doveva nascere, nascere come tutti noi, quindi da un grembo materno doveva nascere, ma non da un seme umano, ma dalla potenza di Dio doveva nascere, perché simile a noi ma non, non sotto diciamo uh, sotto Adamo insomma noi siamo nati sotto Adamo mentre lui è venuto direttamente dal cielo dalla potenza di Dio va bene voglio leggere in Luca capitolo 1 quando parla del, dell'angelo che arriva a Maria e annuncia la nascita del Benedetto al versetto 26 dice, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaretta, a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe. Allora, partiamo da un presupposto che Maria era vergine quando doveva nascere il Messia, perché nel cattolicesimo Maria uh, viene portata avanti come la... Vergine, eterna, come se fosse rimasta sempre vergine. Però partiamo da, un, da una, un presupposto che uomo e donna quando si sposano, si sposano per un obiettivo, mettere su famiglia. Quindi se lei è a quel tempo era vergine, ovviamente nel momento in cui poi si è sposata con Giuseppe, dopo la nascita di Gesù Cristo, si sono uniti. Punto. La sua verginità è finita lì, perché Dio non ti dà in moglie a un uomo per far rimanere l'uomo senza unirsi con una donna, con la donna con cui si è sposato. Quindi uh, sfatiamo sto mito, non, Maria non è rimasta vergine a vita, Maria non è rimasta vergine, Maria si è unita a suo marito, punto. Infatti l'angelo dice, adesso non so se è qua o in Matteo dice che... Non dovranno avere rapporti, Maria e Giuseppe, finché non sia nato il Cristo. Finché. Gli dà un limite. Fino a quel momento. È come dire, non berrai vino finché... Okay, fino al termine di un tempo e quel tempo era la nascita del messia dopo la nascita del messia basta lei e suo marito potevano stare insieme potevano unirsi come qualsiasi altra coppia quindi sfatiamo sto mito non è stata non è sempre vergine basta dire la vergine maria era vergine basta finita lì non andiamo avanti in un qualcosa, in un discorso che non ha né capo né coda, quando la parola di Dio ti sta dicendo qualcos'altro. Quindi era fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, anche lui, come abbiamo detto. Il nome della Vergine era Maria. Quando l'angelo fu entrato da lei disse, ti saluto, o oh, favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Amen. Benedetto è il nome del Signore. Ti saluto favorita dalla grazia. Perché? Perché con tutte le donne che c'erano in Israele, con tutte le donne vergini che c'erano in Israele, Dio ha scelto in quel momento Maria. Quindi Dio ha scelto lei. Adesso sinceramente non posso dire per quale motivo Dio ha scelto lei, a parte il fatto che era della stirpe di Davide. Poi era anche aveva una parentela comunque anche con, uh, con Elisabetta e con Zaccaria. Scusate l'interruzione ancora, stavamo dicendo, non sappiamo, almeno io personalmente non so i motivi per cui Dio ha scelto lei, non perché era pura, nel senso che senza peccato perché la parola di Dio ci insegna, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, uh, l'unico è Cristo, quindi non perché era immacolata, senza, è nata senza peccato e tutte queste frottole qua, perché uh, la parola di Dio ci insegna altro, non lo so, sinceramente non lo so, non so se c'è chi lo sa, se c'è qualcuno che lo sa me lo può dire, perché scelse proprio lei, uh, fondandosi sulla verità, ovviamente non sulle menzogne. Però ha scelto lei, quindi favorita, cioè la grazia di Dio in questo tempo e in questo preciso momento ti ha favorita. Poi, cioè, torniamo al fatto che Dio era in silenzio da almeno 400 anni, non c'erano profeti che giravano in Israele, cioè non c'era la, la gloria che si manifestava nel passato in mezzo al popolo di Israele, e stavano iniziando a rivivere qualcosa che non si manifestava più da tantissimo, quindi favorita dalla grazia, cioè la grazia divina di Dio, la misericordia, la bontà di Dio, sta scegliendo te in questo momento per far sì che da te nasca il Figlio di Dio. Infatti dice, favorita dalla grazia, il Signore è con te, gloria a Dio, il Signore è con te come il Signore è con ognuno di noi. Ma in quel momento gli stava dicendo l'angelo, il Signore è con te. Il Signore è con te, il Signore è dalla tua parte, perché ti ha scelta in questo momento affinché tu possa portare avanti i piani di Dio. Possa tu far sì che Dio possa portare avanti i suoi piani attraverso questa scelta che tu farai, perché Maria poi sceglierà, giustamente, Dio non gli sta imponendo niente. L'angelo gli dice, il Signore è con te o favorita dalla grazia. Benedetta sei tu fra le donne. Perché benedetta sei tu fra le donne? Oggi viene uh, portata questa cosa come se uh, Maria effettivamente fosse stata esaltata al di sopra di ogni essere umano, al di sopra di ogni creatura. Benedetta sei tu fra le donne. Perché? Perché Dio ti sta facendo grazia. Ricordiamoci che ognuno di noi quando viene scelto da Dio per compiere un'opera nel suo nome, qualcosa di particolare, una chiamata particolare, in quel momento c'è la benedizione di Dio, c'è la benedizione di Dio, perché? Perché noi non facciamo nulla. Paolo fu un grande benedetto da parte di Dio, perché da persecutore è diventato perseguitato, è edificato oh, tantissimo nel nome di Gesù Cristo, ha fatto tantissimo, paolo quindi lui fu scelto in quello lei fu scelta in questa cosa per questo la beatitudine benedetta se tu fra tutte le donne perché perché in te se accetterai verrà fuori il benedetto di dio il figlio di dio quindi ogni donna si ricorderà di questa grande benedizione che dio ti ha fatta è normale. È normale, perché da te è nato il Messia, quindi ogni donna si ricorderà di questa grazia che ti è stata concessa di partorire il Figlio di Dio. E la veduto lo fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. Allora l'angelo le disse: Non temere Maria, perché hai trovato grazia. Oh gloria, Dio, hai trovato grazia. Vedete? È bello trovare grazia presso Dio. Se Maria ha trovato grazia davanti agli occhi di Dio, come quando Noè trovò grazia presso Dio, è perché aveva un cuore, un cuore retto davanti a Dio. È perché aveva un cuore retto. Ed è per questo che noi troviamo grazia presso Dio. Perché il nostro cuore è retto davanti a Dio, il nostro cuore cerca Dio. Quindi troviamo grazia agli occhi di Dio. Noè nella sua generazione fu un uomo giusto e trovò grazia presso Dio e quindi Dio ha potuto stipulare con lui un patto. Cioè capite la misericordia di Dio? Ma non per questo Noè fu innalzato come uomo oh, re del cielo, cioè perché oggi veramente se ne sentono di tutti i colori, cioè oh, Maria viene chiamata regina del cielo, cioè c'è gente che va predicando che Maria si è posta a sedere alla destra del figlio di Dio, ma dove, ma dove? Cioè, io non so se, se certe persone oh, leggono veramente oh, gli scritti dei cosiddetti padri della chiesa e fondano le proprie dottrine su quello, perché, cioè, sinceramente io non so da dove le vanno a prendere, vogliono avvalorare tutto usando la parola di Dio, ma con la parola di Dio non, non vanno ad avvalorare niente. Perché prendendo un versetto, un altro, dicendo questo rappresenta questo, questo, quest'altro e lo riporta, cioè non è così che funziona. Cioè ci sono situazioni dove, uh, dove nell'Antico Testamento uh, Dio attraverso quello che faceva nell'Antico Testamento faceva risplendere le cose, era un'ombra di quello che comunque si sarebbe manifestato nel Nuovo Patto. Cioè però non si possono prendere... Oh, personaggi dell'Antico Testamento, oh, tipo una, la regina dell'Antico Testamento con il suo rapporto con il re di quel, testa, di quel tempo e dire questo rappresenta Maria, quello rappresenta Cristo, quindi lei si è posta a sedere alla De cioè no, assolutamente, anche perché la parola di Dio non va ad avvalorare nessuna di queste teorie perché sono teorie, non è dottrina, è teoria umana, il problema è che la si insegna come parola di Dio, come dottrina e questa cosa è una cosa che non va bene. Ricordiamoci, benedetta dalla grazia di Dio. Sei stata benedetta, hai trovato grazia presso Dio come tu tutti coloro che vengono scelti da Dio. Anche i dodici apostoli hanno trovato grazia presso Dio perché furono chiamati per essere i primi. le, pri, le prime pietre dell'edificio spirituale che Dio doveva edificare. Nella città, nella Nuova Gerusalemme, noi vediamo che la parola ci dice che i loro nomi erano come fondamento di quella città, quindi... Non fuoriusciamo dalla verità, non so perché tanti che magari sono passati anche oh, nella verità, se ne, se ne escono, è vero l'apostasia negli ultimi tempi, la parola di Dio ce lo dice, sarebbe arrivata al cielo. Però mi spiace, mi spiace perché purtroppo poi la gente segue queste persone e, e finiscono purtroppo a camminare nell'errore, perché queste persone li guidano nell'errore. Ecco, hai trovato grazia presso Dio e questa grazia che cosa farà? Questo tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Attenzione, a lui verrà dato il trono non a lei. Il trono viene dato a lui, al figlio che deve nascere, non alla madre. Ah, e attenzione, non è regina, in quanto lei non è sposata con un re, non è unita con un re. Lei è semplicemente una donna che non ha nessuno, non ha, non, non ha un marito re, per cui lei può essere chiamata regina, non è sposata con Dio, lei non è fisicamente sposata con Dio, lei fa parte della chiesa, entra a far parte della chiesa, ok? La chiesa come sposa dell'agnello, ma a lei non è regina di niente, cioè lei non è regina del cielo, capite? Questi sarà grande e gli darà il trono di Davide suo padre e egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Vedete ecco la beatitudine, tu sei beata fra tutte le donne, cioè se... la beatitudine è perché comunque è, è, è l'opera della grazia di Dio. No? La benedizione di Dio che opera nella tua vita in tuo favore. Tu non hai fatto nulla, hai semplicemente camminato cercando il volto di Dio e la grazia di Dio viene a operare in favore tuo. Quindi è normale che tutte le donne mi chiameranno beata. Perché hai, hai ricevuto una grazia che tutte le altre donne non possono ricevere. Perché? Perché il figlio di Dio nasce una volta come uomo per sempre. E basta. Non deve succedere più. Maria disse all'angelo, come avverrà questo dal momento che ancora non mi sono unito a nessun uomo? Sì, mi devo sposare, ma ancora non mi sono sposata. Come faccio io a concepire adesso e a partorire? E l'angelo le rispose lo spirito santo verrà su di te la potenza dell'altissimo ti coprerà dell'ombra sua perciò colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di Dio sarà opera di Dio sarà tutta opera di Dio tu partorirai un figlio benedetto il figlio di Dio. Ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo se ne andò. In quei giorni Maria, Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Probabilmente andò a vedere se effettivamente quello che gli era stato detto era così, cioè se Elisabetta era effettivamente rimasta incinta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu ripiena dello Spirito Santo e ad alta voce esclamò benedetta sei tu fra le donne perché? benedetta sei tu fra le donne l'angelo ce l'ha detto perché Maria era benedetta fra le donne perché tra tutte le donne della Giudea a quel tempo la grazia di Dio si posò su di lei non su, non su altre, su di lei la grazia di Dio in quel momento si è posata su di lei come fu benedetto Noè quando in quel tempo la grazia di Dio si posò su di lui e non lo distrusse con tutti gli altri, ma lo salvò. Fu benedetto, fu stra -benedetto. fu benedetto fra tutta l'umanità. Perché? Perché è stato l'unico, insieme alla sua famiglia, ad essere salvato. Ma questo non lo eleva al di sopra di ogni creatura. Non gli dà un posto di fianco al figlio di Dio, anche perché, ricordiamoci, no, lei è seduta alla destra di Dio, dicono, ma quando gli apostoli uh, indicarono, chiesero chi è che si doveva sedere alla destra e alla sinistra nel suo regno, Gesù non ha detto mia madre, no, non ha detto mia madre, ha a colui per il quale il padre mio ha deciso. <ride> Tu sei benedetta fra le donne, perché? Perché benedetto è il frutto che c'è dentro di te. Un qualcosa che nessuno ha mai gustato nei tempi passati, che nessuno gusterà nel tempo futuro, perché il Cristo nasce una volta e Dio, nella sua infinita bontà, nella sua infinita misericordia, ha scelto te. Perché sei qualcuno, perché sei più grande di tutti gli altri, mm, perché sei speciale. No, perché ti ha visto giusta, quindi ha scelto te per la sua infinita misericordia, ti ha scelto, ringrazia Dio, come farà? E vai avanti, non ti esaltare, non ti innalzare, non ti mettere al di sopra degli altri, questo è ciò che insegna la parola di Dio su tutto e tutti, nessuno escluso. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Perché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta alle orecchie, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. E lo Spirito di Dio, come rivela, eh? lo Spirito di Dio deve rivelare, lo Spirito di Dio deve far conoscere i disegni dei suoi piani. Quindi rivelò l'opera che Dio stava compiendo attraverso Maria, l'opera del Salvatore che doveva venire nel mondo, anche a Elisabetta, perché fu, fu, fu, fu ripiena, no? Lo Spirito Santo scese su di lei e comprese. Poi dice, beata è colei che ha creduto. che quanto le è stato detto par da parte del Signore avrà un compimento. Eccola la beatitudine. Beata sei tu perché, perché hai creduto. Beata sei tu perché hai creduto che ciò che ti è stato detto si compierà. Maria non fu scelta perché era qualcuno di speciale, la parola di Dio non ce lo insegna, non, non insegna questo, né nel passato, è inutile andare a prendere passi nel passato, ma questa rappresenta Maria, ma per favore abbiate pietà della, della verità, ma... Ma andiamo, ma camminiamo rettamente. Ma cosa ci, cosa ci costa camminare nella semplicità? Perché dobbiamo rovinarci la vita volendo andare a prendere cose che non c'entrano niente e farle passare come parola di Dio? Perché? Perché? Dico io. Paolo ci dice: non andate oltre quello che è scritto, e se non lo vedete scritto, non inventatevelo dicendo, dicendo che è scritto, volendo usare la parola di Dio per dire menzogna. Dio non ci chiama usare la parola di Dio per dire menzogna. È così semplice il discorso tra l'angelo Gabriele e Maria, tra Maria e Elisabetta, ecco, sei beata? Perché? Perché Dio ti ha scelto in questo momento? Ha fatto grazie su di te. Ecco la tua beatitudine, non su altre donne, ma su di te. Come furono beati gli apostoli perché hanno ricevuto un qualcosa che nessuno riceverà mai più. E cioè essere i primi, le prime pietre viventi, edificare il corpo spirituale. Coloro che hanno ascoltato la voce di Cristo, l'insegnamento, e sono stati mandati come primi, un qualcosa che non riceverà mai nessuno. Sono beati. Ma non li eleva al di sopra di altri. Cioè noi dobbiamo comprendere quello che ci insegna la parola di Dio, e non andare a casaccio, perché veramente, uh, sì, l'apostasia c'è, cioè, purtroppo, uh, vedere persone come se ne vanno è un, una cosa assurda, veramente. Al versetto 46 Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio salvatore. Amen, gloria. a Dio Maria come riconosce, sa chi è, sa di essere una semplice serva, una semplice serva che in quel momento, accettando di far partorire, di partorire il Cristo, sta compiendo un servizio a Dio. Maria riconosce la sua servitù all'eterno. Siete voi che non la riconoscete? e che volete elevarla al di sopra di ogni creatura, come qualcuno di speciale, qualcuno di speciale, come sono speciali tutti coloro che accettano di servire Dio e di camminare nella volontà di Dio. Perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva, e non dice, egli ha guardato a me che sono speciale, ha guardato a me che sono... Meglio di tutti gli altri. Guardate a me che sono santa, immacolata, senza peccato. Una nascita senza peccato che dovete spiegarmi anche come avviene, visto che Cristo è perché non è nato da, da un seme umano. Ma lei è nata da seme umano. Quindi dovreste dirmi lei come fa a nascere pura, santa, casta, se è senza nessun tipo di peccato, se è senza niente. No, Questo è da spiegare. Lei dice... Perché egli ha guardato, Dio Onipotente ha guardato alla bassezza della sua serva, all'umiltà della sua serva. Al fatto che vuoi servire Dio, vuoi, vuoi camminare nella volontà di Dio, cerchi di, di camminare nella giustizia di Dio. Dio ha guardato a quella bassezza. Beati i poveri in spirito. Che poi comunque Dio si serve dei poveri in spirito, perché uno povero di spirito è una persona umile. e una persona umile, è una persona che si lascia ammaestrare da Dio. Ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Eh certo, chi è che ha mai partorito il figlio di Dio? Chi tra le donne... Hai mai fatto nascere il figlio di Dio? È normale. C'è una grazia che si è manifestata sopra questa donna. È normale che tutte le generazioni diranno, Beata, lei ha fatto un qualcosa che nessuno ha fatto in passato e farà nel futuro. Ma ripeto, anche quello che ha fatto Noè lo ha fatto lui in quel tempo e non lo farà nessuno anche essere il fondamento, parte, no? Le, le prime pietre che edificano la chiesa, è un qualcosa che è successo una volta non succederà mai più, noi siamo tutte pietre che vengono messe sopra, che camminano sopra il loro, il, la, la parola che Dio ha dato per mezzo di loro, no? È normale che c'è una beatitudine, cioè lei ha fatto Dio si è servito di lei, Dio ha voluto servirsi di lei per far nascere il Messia, ma non ha detto e io mi porrò alla destra del Cristo e io salirò in cielo alla destra di Gesù Cristo e io sono innalzata al di sopra di ogni creatura, sono migliore di tutte le altre creature, sono... Oh, Speciale, non ho mai detto questo. Queste sono parole che usano i, i, i perduti che non conoscono la parola di Dio, coloro che ancora non hanno conosciuto Dio, che se lo hanno conosciuto se ne sono, si sono allontanati e piano piano stanno subendo una metamorfosi al cattolicesimo. e Questa metamorfosi ti conduce alla morte, semplicemente perché. Dice, da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché? Ma te lo dice già lei. Perché è speciale? Perché è migliore degli altri? Perché ha qualcosa in più di noi? No. Perché grandi cose mi ha fatto il potente. Santo è il suo nome. Sono belle le cose che fa il potente, no? Anche la nazione di Israele era beata. Perché fu scelta da Dio per essere la sua nazione prediletta, poi loro non hanno camminato nella giustizia di Dio, e va bene. Ma non per questo Dio li ha rigettati, è guai a, a chi dice che Dio ha rigettato il suo popolo. Paolo è chiaro, Dio non ha rigettato il suo popolo che gli ha preconosciuto, il popolo di Israele non può essere sostituito da nessuno. Non lo ha rigettato, quindi anche loro erano beati, perché Dio gli aveva dato la legge, i patti, le promesse, quindi erano beati come nazione come lei, come tra tutte le donne fu scelta lei in quel tempo e la beatitudine di Dio è su di lei, beata. E certo. Ma non beata intesa nel senso cattolico che viene innalzata in cielo alla destra del figlio come co salvatrice, co redentrice, mediatrice, o... no. Lei si è addormentata come tutti noi. E va nel luogo preparato da Dio, punto, in attesa della risurrezione dei morti. Niente di più, niente di meno. E non è poco, eh, niente di più, niente di meno, nel senso che, uh, che non è quello che viene detto dai cattolici, che è al di sopra di ogni creatura, ma eh, lei attende come Noi. Cioè, siamo seri, siamo portatori del messaggio della parola di Dio e non di messaggi falsi, perché poi oh, invitiamo le altre persone veramente a credere nella menzogna. La parola di Dio ci dice non fatevi tutti da maestri. Bene, è un ottimo consiglio perché viene dallo Spirito Santo. Perché? Perché se ci facciamo tutti da maestri siamo tutti portatori di un qualcosa, ma se non siamo guidati da Dio... Ci facciamo guidare dai padri della chiesa, ci facciamo guidare da, da questo, da quello, da quell'altro, no, noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, poi ci sono i ministeri che per la grazia di Dio vengono dati, ma quei ministeri, le dottrine gli insegnamenti vanno vagliati attraverso la parola di Dio. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Cioè, Maria, stessa lei, nella sua bassezza, ti sta spiegando perché la grazia di Dio si è posata su di lei. Perché lo teme. E dice, la sua misericordia si estende su generazione e generazioni, su tutti coloro che lo temono. Io lo temo e la sua misericordia si è posata su di me in questo tempo. Come la misericordia di Dio si opererà, posandosi su altri, in, agni, in, in altri tempi? La parola è semplice, poi purtroppo la vogliamo far diventare complicata, ma è semplice. Io, io dico una, un qualcosa di semplice perché lo dobbiamo complicare. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele e suo servitore ricordandosi della sua misericordia, di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre». Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò a casa sua. So senza togliere del fatto che Maria affrontò un qualcosa di importante, perché? perché Giuseppe per la grazia di Dio ha accettato, però lei non sapeva che Giuseppe avrebbe accettato, no? quindi una donna che si doveva sposare, che rimaneva incinta di un altro uomo, doveva essere lapidata, quindi Maria è andata incontro a un qualcosa di importante, per fede, ha creduto, ha riposto la sua fiducia nell'Eterno, l'Eterno ovviamente ricompensa chi si muove secondo la sua volontà. Vado alla chiusura di questo video, uh, un'altra cosa, Maria, oggi, oggi Maria è col Signore, nel senso che si è addormentata, è andata nel luogo dove doveva andare e così via, ma oggi Maria è ancora madre di Gesù. C'è chi dice di sì, c'è chi dice che Maria è ancora madre di Gesù Cristo. cioè che è ancora la madre del nostro Signore, certo? Il nostro Signore uomo, quando è nato, prima della sua morte e della sua risurrezione. Perché una volta che Gesù è morto ed è risorto, lui se ne è ritornato alla sua gloria. E lì non c'è madre. Quindi non è più madre. Del nostro Signore Gesù Cristo oggi. Vorrei leggere un passo in Secondo Corinti, in Secondo Corinti 5, dal versetto 16, dice così: quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Perché non lo conosciamo più così? Perché noi abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, come figlio di Dio nella carne venuto, come agnello e così via, ma oggi noi, eh, noi... Lo conosciamo con quella gloria che lui si è ripreso. Quindi non è più, capite, il figliuolo di Maria. Lui è Dio. Punto. E chiunque si ostina a dire il contrario, eh, vuol dire che sta dicendo che Maria è madre di Dio. Questo non è fattibile, non è fattibile. E si fuoriesce dalla parola di Dio per inserire dottrine insegnamenti sbagliati. No, non è più madre del nostro Signore, perché il nostro Signore è nato come uomo, ha avuto una madre come uomo, è morto, risorto, è stato glorificato, si è posto nei cieli, punto, si è ripreso la sua gloria, non c'è più madre. Non ci ostiniamo a dire menzogne, perché non è questo che ci insegna Gesù Cristo. Il Signore ci insegna la parola, noi il Cristo non lo conosciamo più da un punto di vista umano, carnale, basta, è stato glorificato, è tornato nel suo luogo, è salito nei cieli, gloria a Dio, egli è Dio, Dio onnipotente, basta, egli Dio onnipotente non ha madre. Capiamo che Dio onnipotente non ha madre? O vogliamo farlo rimanere Gesù Cristo uomo a vita? Eh no, non è più Gesù Cristo uomo, ora è Dio. L'essendo Dio non ha madre. Io non so perché si, ci si ostina a dire cose che non hanno né capo né coda, ma la parola di Dio non ci insegna questo. Gesù Cristo non è più figlio di Maria, punto. Lo è stato, ma non lo è più. Ma è stesso lui che ce lo dice. Vogliamo vedere che è stesso lui che ce lo dice? Andiamo in Giovanni. Quando Gesù stava per morire, in Giovanni 19, Giovanni 19 dal versetto 25, Gesù era già in croce e ci dice così Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria Maddalena Gesù dunque vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava disse a sua madre Donna ecco tuo figlio verso Giovanni Donna ecco tuo figlio perché certo, un figlio ti è stato tolto che sono io. Ecco tuo figlio. E poi dice: Poi disse al, dis al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'ha presa in casa sua. Questo Donna, ecco tuo figlio. Non è che Dio che Gesù stava consegnando ognuno di noi, a Maria, come figli di Maria. Queste sono le bugie dei cattolici. Oggi. Gli... Tanti protestanti, e tanti evangelici più che protestanti, qua parliamo di evangelici che hanno conosciuto la verità, se ne stanno uscendo con questa menzogna. Gesù non stava consegnando noi alla maternità di Maria, ma stiamo scherzando, ma quale Vangelo stiamo leggendo, ma stiamo scherzando veramente. Qua Gesù semplicemente gli sta dicendo, basta, la nostra parentela è finita, perché io sto morendo. E io sto morendo come uomo, e quando risorgo io torno alla mia gloria. Quindi non ho più madre, e tu non hai più figlio, perché tuo figlio sta morendo qua, in questo momento. Ma colui che risorgerà è l'Eterno. Punto. Il verbo che se ne ritorna al suo luogo. Quindi, la nostra parentela si è conclusa. Perché andiamo avanti a dire che Maria è madre di Gesù Cristo? Basta! Ma perché andiamo oltre a quello che insegna il Vangelo? Ma stiamo scherzando, ma per favore. Puoi dire che noi siamo figli di Maria? Noi? Perché siamo fratelli di Cristo? Perché la parola ci dice che Cristo è il primogenito. Tra molti fratelli. Amen! Gloria a Dio! Cristo è il primo genito fra molti fratelli e noi che abbiamo creduto diventiamo quei molti fratelli. Ma ricordiamoci che noi non siamo nati da Maria, noi siamo rinati dalla parola di Dio. Noi siamo rinati dal seme incorruttibile, che non sono nati da carne, da volontà d'uomo di carne, ma sono nati da Dio. La nostra fratellanza con il Cristo non ce l'abbiamo per mezzo della donna, di Maria, ce l'abbiamo per mezza, per mezzo del Padre e per mezzo di Dio che ci ha adottati come figli, che noi abbiamo la nostra fratellanza con il Messia, che siamo coeredi del Cristo ed eredi di Dio. Non per mezzo di Maria. Maria non è mia madre. Ma Dio è mio padre, gloria a Dio. Dio è mio padre. Maria no, perché la parola di Dio non mi insegna questo. Io non sono Giovanni, nessuno di noi è Giovanni. Fu... Detto a Giovanni, punto, si conclude lì. Ripeto, un episodio non forma una dottrina. Formare una dottrina su un episodio vuol dire contorcere la parola di Dio ed andarsene per altre strade, andarsene per altre strade, che non producono nulla. Non producono nulla. Anzi, in Giovanni 17, dal versetti 3 al 5, ci dice così. Qua Gesù che parla e dice «Questa è la vita eterna, che conoscano te il sole vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Oro Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse». Questo era il desiderio del Messia, del Cristo. Spogliarsi, perché lui si era spogliato della sua natura divina, per diventare uomo nascendo da una donna, ma il suo desiderio era quello di rispogliarsi nuovamente di questa natura umana per ritornare alla gloria nei cieli, ma ovviamente per fare questo doveva passare per la morte, glorificami! Ora io sto per morire, sto per glorificare te, mi spoglierò della mia natura carnale, e umana, per mezzo del quale io mi sono rivestito per distruggere il, il peccato e la morte, e ora, avendo distrutto la morte, io salirò, una volta distrutta la morte, io tornerò a quella gloria, basta! Basta, non c'è più nessuna parentela con il, con il figlio di Dio, con Dio non c'è nessuna parentela nella carne, basta, si è interrotta, è finita, basta, il suo desiderio era quello di salire in cielo, poi certo possiamo vedere che Maria durante la sua vita era, era incredula dopo aver fatto nascere il Cristo, lei è rimasta incredula. Poi dopo sappiamo che si è convertita perché la vediamo riunita insieme agli apostoli. Ma durante il tragitto di Gesù, lei come madre, e ovviamente nei confronti del figlio, guardava nella, nella, nella maniera carnale umana e, e quindi ovviamente rimaneva incredula l'azione dello Spirito. Dopo, però, si è convertita. Basta. Si è concluso basta, cioè nel senso non, non andiamo oltre, non andiamo oltre, è normale che ti verrà presentata da altre parti come Maria madre del Signore, ma è normale, perché così che la conosciamo, così che è distinta dalle altre, ma non è madre di Dio, e Gesù è Dio, punto, è tornato alla sua gloria, Giovanni 1, qual è la gloria del Cristo? Eh, Giovanni 1 ce lo dice,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 Ma, ovviamente, ha camminato come uomo, quindi aveva la natura umana, sottoposto alla parentela umana, ma una volta che lui è tornato alla sua gloria, basta, quella parentela si è conclusa. Boh, Maria non è madre di Dio, è madre del nostro Signore Gesù Cristo uomo. Basta. Ora non lo conosciamo più così, è tornato alla sua gloria, quindi non andiamo oltre, non andiamo oltre. Io chiudo qua, eh, do la pace del Signore a tutti e eh, vi benedico nel nome di Gesù.